Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sulla, sugli aggiornamenti di Minecraft e come già nel scorso video siamo a parlare della 1.16. Allora è uscito un po' in ritardo questo video perché stavo aspettando le nuove novità. Le nuove novità, vabbè. Però ehm, è uscito... Allora è uscito la, la S2004. Dico, la 20V07A che aggiungeva le novità che vediamo oggi però non sono riuscito a portarla quel giorno perché ho avuto dei problemi e allora ho deciso di aspettare e portare poi insieme anche la, la 20V08A ma non aggiunge nulla quindi eh, rip quindi andiamo avanti eh, allora questo diciamolo subito anche se tecnicamente non è che è una delle cose principali. Però eh, a quanto pare c'è una mucca laggiù adesso con, anche con la Netherite si possono fare i fari io non volevo cliccarlo così e adesso si può si può mettere anche la negarita nel faro, ma ve lo sconsiglio perché è altamente costoso comunque andando avanti. Andiamo nel nether, dove c'è sempre il solito set molto piccolo, dove parliamo delle principali aggiunte. Uh, siccome ci è passato un po' di tempo, non so se mi ricorderò tutto. Comunque, uh, diciamo subito delle cose piccole che ce le togliamo. Adesso la lanterna è tutta fatta di ferro e non è come l'altra lanterna che aveva un contorno marroncino o qualcosa del genere l'avevano soltanto cambiato, adesso vi faccio vedere prendo anche l'altra ecco avevano, hanno aggiunto queste sbarre qua ai lati perché prima c'era questa e stonava un po' e quindi hanno deciso di cambiarla comunque detto questo ce la togliamo subito poi togliamoci anche altre cose magari un po' più tardi va Tipo questa, un po' più tardi Poi voglio far vedere le nuove novità Cioè le novità che sono Allora Loglin L'avamo già visto nella, nello scorso video Che adesso eh, Come possiamo vedere Siamo in survival Ci attacca Facendoci un sacco di male Quindi allora adesso Andiamo in creative, ci attacca, ha una versione baby, ha anche un verso che adesso provo a farvi sentire. Non so se si sente, e questo invece è quello del piccolo. Ma vediamo quando invece muore. Vabbè, non cambia ver verso. E aggiunto questi troppo la costruita di maiale e del cuoio. Ora, Vediamo invece il piglin. Il piglin è questo. Ce ne sono vari. Ad esempio con la balestra, con la spada, con l'armatura. In generale hanno sempre del l'oro addosso. Poi hanno se adesso andiamo un attimo in survival in survival ci attaccano e ci fanno un sacco di male ma se noi stiamo indossando dell'oro una cosa si parte non ci attaccano e noi ne possiamo approfittare per commerciare con loro ad esempio se gli diamo dell'oro loro lo raccoglieranno e ci danno Qualcosa in cambio Proviamo a vedere Ecco, loro ci danno della, del mattoni del nether Lui dei funghi poi, vediamo Droppiamone altri Ghiaia E eh, robe strane in generale Comunque E commerciano anche oggetti d'oro Tipo la carota d'oro Non so cosa mi ha dato poi il blocco d'oro. adesso so, magari mettiamocelo. Anzi, il blocco d'oro magari no. La dammela d'oro, però a volte non ti droppano la roba. Poi ehm, volevo farvi vedere che se noi mettiamo una cassa e un blocco d'oro adesso devo tenermi pronto là. se apro la cassa mi vogliono attaccare se rompo l'oro mi vogliono attaccare quindi mettiamoci un attimo qua e mettiamoci in creativo perché se no poi l'oro mi vogliono attaccare e non va bene quindi ora che abbiamo parlato abbastanza di loro faccio vedere che hanno una versione baby anche che è lui e che spesso gioca con l'oglin piccolo quindi ah, loro i Piklin attaccano gli Oglin come potete vedere però eh, anche gli oglin rispondono all'attacco e volevo far vedere che il, il piccolo dio Oglin gioca con il, il il piccolo di pickling che hanno tutti i nomi facilmente confondibili quindi facciamolo venire piccolo facciamo anche qua il piccolo come vedete non si attaccano anche loro due a volte non si attaccano però solo se ne hanno bisogno si attaccano poi altre cose con se prendiamo non questo se usiamo il fungo cremisi possiamo farli riprodurre e teniamo un piccolo dopo non so quanto tempo ok è venuto no non è vero queste qua ci mettono non lo so ah ok ci hanno messo un bel po' ah adesso li stanno attaccando con una mira incredibile Qui invece un'altra cosa Questo fungo qui Se è piazzato per terra li scaccia Però Mi serve mh, la terra è Tipo questo Li dovrebbe far scappare Come vedete Questa cosa non so perché Ma forse perché è tipo un po' muffita Allora gli scheletri wither Vengono attaccati Dall'oglin dal e gli oglin hanno paura dei pigmen tecnicamente però non sembra che gliene freghi molto. Perché la loro versione è zombificata. E i piglin nel mondo... Aiuto, perché sono qua? Nel mondo reale tremano e dopo un po' muoiono no? e diventano dei, dei zombie pigmen Boh. Ah, ecco. Questo non so che effetto è. Però, ecco sì, volevo dire che i pigmen cambiano. Adesso sono così, però, tra qualche versione cambieranno poi il loro aspetto e avranno, ne avranno un altro. Solo che non so bene, dirvi che aspetto hanno. Ma dovrebbero essere più simili. Uh, dove sono? Ah, già è vero. Aspetta, questi dovrebbero essere più simili a lui. Spero che volesse tornare nel nether Ma non l'ha fatto E probabilmente toglieranno anche questo evento Ecco Questo evento qua Ovvero che quando un maiale viene colpito da un pulmine Diventa un pikman Ora Andando avanti Non mi ricordo cosa devo fare con l'acciarina Ma probabilmente era una cosa non importante Ultima cosa Adesso possiamo fare il Wither Anche con Allora, cosa che non va? Forse siamo in peaceful? No C'è qualcosa che non va ma tecnicamente noi dovremmo essere capaci di fare il Wither anche solo con la terra delle anime ma forse nell'ultima versione hanno tolto questa cosa Quindi ehm, Boh Io ho finito di dire quello che dovevo dire Quindi ciao